E bene cari amici, bentrovati, siamo nella seconda domenica dopo Natale e la Chiesa ci ripropone il testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni, testo che già abbiamo incontrato proprio il giorno di Natale. Perché questa scelta? Per aiutarci ad entrare più profondamente nel mistero che abbiamo celebrato. Meister Eckhart diceva «Dopo il suo Natale è tempo del mio Natale». Cristo nasce perché io nasca, nasca nuovo figlio di Dio, perché Dio si fa uomo, perché Dio nasca nell'anima e l'anima nasca in Dio. Con queste profonde parole entriamo eh, nel testo cercando di cogliere un paio di punti che ci aiutino a vivere il Santo Natale. Giovanni ci dice che in principio era il verbo, il logos, che potremmo anche tradurre la parola, o la sapienza, il progetto. Il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Quindi, sin dal principio abbiamo in Dio una relazione di persone, ci dirà la teologia, una relazione di comunione. Dio è la sua parola, il suo verbo, la sua sapienza che è altresì Dio. Dunque abbiamo in Dio una comunione, un rapporto d'amore, ci dirà la scrittura. Dio è amore. Partiamo da qui. Cosa c'è al principio di tutto? La comunione, l'amore. Il verbo sin dall'eternità in relazione con il padre, ci rivelerà Gesù nel suo farsi uomo. Dunque tutto nasce da questa relazione d'amore. Il mio principio, il tuo principio, il principio di ognuno di noi è l'amore. Questo punto è fondamentale perché se sbagliamo principio, sbagliamo la nostra vita. Quante volte nella nostra vita incontriamo persone, e magari noi per primi, con eh, problemi di autostima, confusione esistenziale, quante persone cercano il loro valore nelle cose che fanno elemosinano il diritto ad esistere cercano e rincorrono tutta la vita uno sguardo d'amore, di comprensione, di accettazione da parte dei genitori quante persone quante persone hanno la spina attaccata ad un principio sbagliato chiedono ad altri ciò che invece già è dentro il loro cuore cosa voglio dire? La scrittura ci annunzia che sin dal principio c'è l'amore. Nel suo farsi uomo Cristo ci ha rivelato quest'amore infinito, immenso che Dio ha per ognuno di noi. Giovanni più avanti dirà, e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo visto la sua gloria. Già... Vi dissi altre volte che la parola gloria in ebraico ehm, è una parola con un ampio campo semantico, significa valore, peso specifico, splendore, sostanza, eh, come a dire nel suo farsi uomo il verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, dunque Dio ci rivela eh, quanto valga chi sia davvero, chi è Dio? amore qualcuno per il quale ognuno di noi io e te valiamo in un certo senso più della sua stessa vita dio è per noi colui che ritiene necessario dare la sua vita per salvarci dunque chi è dio questa potenza d'amore per me per te per ognuno di noi e chi sono io chi sei tu qualcuno per cui valga la pena dare tutto se stesso. Allora noi abbiamo bisogno di attaccare il cuore a questo beato principio, di riscoprire come fondante, fondamentale, la relazione con Dio. Questo testo ci annuncia la possibilità meravigliosa di accogliere quest'amore, di accogliere questa parola che ci svela Chiede è Dio chi siamo noi, di accogliere la sua grazia nella nostra vita. Infatti, proseguendo, Giovanni dice che in principio era appunto il verbo, il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, in lui era la vita e la vita e la luce degli uomini. Vita, luce, termini meravigliosi. Alla fine del prologo troveremo altri due termini, grazia e verità, che li potremmo accostare. Allora, in questo verbo, in questa parola eterna di Dio, c'è la vita. Cosa significa tutto questo? Noi viviamo un'esperienza nella vita quotidiana, e cioè la vita ci è donata, è un dono, è un regalo che abbiamo ricevuto, ma in un certo senso ci rendiamo conto che, eh, diciamo così, la vita naturale non basta, il nostro cuore è affamato di vita profondamente desideriamo una vita piena, una vita non segnata dal male, desideriamo essere amati fino in fondo e amare, desideriamo vivere eternamente per sempre, in fondo al cuore desideriamo essere come Dio, eterni, eh, beati, felici pienamente. Da sempre l'uomo ha cercato di quasi raggiungere, conquistare questa divinità, di, di, di far sua questa, questa vita eterna. Bene, il prologo ci annunzia che nel verbo, in Gesù, è la vita, e non una vita qualsiasi. San Giovanni non usa il termine bios, che indica la vita naturale, indica il termine zoe, che significa la vita divina, la vita eterna. In lui abbiamo questa vita piena, eterna, beata, che tutti quanti noi cerchiamo e nella fede in lui ci viene offerta. Quando è che sperimentiamo questa necessità di, eh, di vita, di pienezza? Tante volte nei momenti dolorosi, quando tutto va bene ci sentiamo spesso autosufficienti, ehm, riduciamo Dio a, così, al deodorante da macchina che dà giusto un po' di profumo all'ambiente, ma quando incontriamo ad esempio eh, un crollo, una malattia improvvisa che ci stende quando magari falliamo e sbagliamo pesantemente, ci rendiamo conto che non siamo così bravi, quando eh, ci ritroviamo a fare i conti con la difficoltà a perdonare qualcosa di serio che abbiamo subito, è lì che ci rendiamo conto che non bastiamo. Il mito di Atlante, eh, quel mito greco dell'uomo che porta il mondo sulle sue spalle, è fallace. Noi da soli non andiamo da nessuna parte esistenzialmente abbiamo bisogno di entrare in comunione con dio che ci comunichi se stesso la sua vita la sua presenza in noi altro è affrontare una malattia da soli con tutta la buona volontà possibile altre viverla affidati a lui certi che con lui diventa una strada un percorso di salvezza di santificazione Altro è cercare di donarsi e di amare con le sole proprie forze, altro è farlo per amore suo e in comunione con lui. Questo testo ci annunzia dunque questa vita che ci viene offerta e questa vita è la luce, sì perché oltre a un desiderio di vita piena, Desideriamo luce, desideriamo chiarezza, desideriamo verità. Da quando siamo piccoli portiamo nel cuore le domande serie della vita, ma chi sono, da dove vengo, dove vado. Chi rivela a noi stessi il mistero di Dio e in un certo modo il mistero di noi stessi, Cristo, vero Dio, vero uomo. In Lui possiamo accogliere la verità, possiamo essere liberati dalle tante menzogne che abbiamo nella mente su Dio, su noi stessi, è Lui che ci insegna ad amare qual è la verità dell'amore, perché ognuno pensa di amare a modo suo, è Lui che ci rivela cosa significhi amare e ci rende capaci di amare. Che meraviglia fratelli e sorelle, nel Natale abbiamo contemplato l'infinito, il verbo eterno del Padre in cui c'è vita e luce, farsi piccino nella mangiatoia contempliamo l'onnipotente che si fa bambino, la parola che non sa parlare, che vagisce, che necessita le cure di una mamma, di un papà, totalmente affidato nelle mani degli uomini, nelle nostre mani. Così ancora oggi, il Signore, continua a venirci incontro, a bussare al cuore di ciascuno di noi, a farsi piccino nei sacramenti per entrare nella nostra vita e trasformarla, a quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, ha dato potere di diventare, potremmo dire come lui, partecipi della sua stessa vita, ma tutto si gioca qui, sulla possibilità di accogliere o rifiutare questa luce, quest'amore, questa grazia, Sant'Agostino diceva, il sole brilla su tutte le case, ma può entrare all'interno soltanto se si aprono le finestre. Preghiamo che ognuno di noi possa davvero aprire il cuore a Gesù, accoglierlo e seguirne la parola per essere trasformato, illuminato. Pace e bene a tutti.